Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Da oggi il canale YouTube Mariano Baghetti dispone anche del tasto abbonare. Cosa ottieni se ti abboni al mio canale? Allora, esistono tre livelli di abbonamento. Il primo si chiama Aiutanti MB di Mariano Baghetti. Il secondo è Dodo Squad e il terzo è Amici Artisti. Ovviamente il livello più è alto e più sono i vantaggi che offre l'abbonamento. Sono tre possibili abbonamenti da 2 euro, 5 euro e 10 euro pagabili mensilmente. Questi abbonamenti offrono vari vantaggi, tra cui la chat esclusiva di Telegram, potrai giocare con me qualche live, eh, potrò salutare le live, in più offri gli sticker e gli adesivi. Adesso sono disponibili solo tre livelli di abbonamenti. Se il numero degli abbonati dovesse crescere, offrirò ancora più vantaggi. Ora vi farò vedere come abbonarvi al mio canale. Il procedimento è semplice, vai nel mio canale, clicca sul tasto abbonati, guarda i piani attivi, scegli quello che preferisci con il radio di vantaggi e clicca nuovamente sul tasto abbonati. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete like al video, guardateli, commentateli e condivideteli. Io vi non perdere l'occasione di, di abbonarvi al canale perché ci sono e ci saranno tanti vantaggi, quindi al prossimo video.